Le tecnologie web facilitano la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi di governance e di costruzione delle politiche pubbliche. Per i vantaggi che offrono, sono sempre più utilizzate nelle iniziative di consultazione su larga scala, concorrono a rendere più aperti e trasparenti i processi partecipativi. Queste tecnologie però sono utili quanto più sono facili da usare, quanto più riescono ad ampliare la partecipazione, a promuovere l'impegno civico, se contribuiscono a costruire canali di ascolto e di comunicazione più semplici tra le istituzioni di rappresentanza e la cittadinanza. Per capire meglio quale ruolo possono svolgere le tecnologie web per migliorare le politiche pubbliche, abbiamo chiesto a David Dosimo, socio fondatore di Open Evidence, uno spin-off dell'Università Aperta della Catalogna, di parlarci del legame tra tecnologie digitali e partecipazione, anche alla luce delle esperienze di cui si è occupato come consulente della Commissione Europea. David Dosimo ha 20 anni di esperienza su politiche nell'innovazione e nell'ICT, in diversi contesti, pubblico e privato, nazionale e internazionale. Aker di politiche pubbliche è conosciuto in particolare per la ricerca pionieristica svolta sul Government 2.0, di cui si occupa dal 2005. Che ruolo svolge la partecipazione dei cittadini a sostegno del cambiamento e l'innovazione nella pubblica amministrazione? I cittadini hanno sempre collaborato alla, alla, alla cosa pubblica in maniera diverse. Perché oggi è diverso? È diverso essenzialmente per la tecnologia, è diverso perché eh, Internet mh, ha, ha ridotto i costi di transazione, i costi di collaborazione, ha facilitato eh, questa collaborazione addirittura per arrivare a una collaborazione senza permesso, cioè una collaborazione che avviene che la pubblica amministrazione lo desideri o, o no. E Secondo me è proprio in questa eh, eh, come dire, introduzione, questa, anzi eliminazione delle barriere all'entrata, questa cosiddetta innovazione senza permesso: che le tecnologie hanno cambiato la partecipazione civica. Quali sono i vantaggi e quali le criticità dell'utilizzo delle tecnologie digitali all'interno del ciclo di costruzione delle politiche pubbliche? Oggi il bello della tecnologia è che consente di, di fare cose a, a costo molto basso in maniera molto facile con skill anche tecnologiche molto basse così che non è più necessario passare dal classico ciclo di approvazione dei progetti in cui per fare innovazione nella pubblica amministrazione bisognava sottomettere un progetto per il finanziamento, Uh, a a scriverlo in maniera che fosse interessante avere i contatti giusti, il network giusto per finché finalmente una pubblica amministrazione si decideva a finanziare il progetto e allora qualcosa poteva succedere oggi le maggiori innovazioni che noi vediamo avvengono senza permesso e al di fuori della, uh, della um, pubblica amministrazione e questo credo che, um, che le, le, um, la il ruolo della partecipazione è che perché le tecnologie sono importanti quando parliamo di innovazione nelle politiche pubbliche, quando parliamo di migliorare le politiche pubbliche e la pubblica amministrazione e quando ci pensiamo alla partecipazione civica troppo spesso pensiamo a una situazione in cui il governo fa l'outsourcing delle decisioni tipo democrazia diretta o l'outsourcing dei servizi tipo crowdsourcing. No? Il governo non fa più che ne so, catalogazione dei beni pubblici perché attraverso per esempio, il progetto Digital Code in Finlandia i cittadini attraverso un gioco catalogano i, i giornali antichi. Non è così, Cioè, l'impatto delle tecnologie non è quello di favorire la sostituzione del governo da parte dei cittadini e soprattutto di sostituire nel momento della decisione, perché? Perché le tecnologie sono ineguali per definizione, perché non sono rappresentative, permettono la partecipazione più ad alcuni che ad altri e non, sono, uh, non pongono limiti alla partecipazione, quindi tipicamente la partecipazione è diseguale, c'è cioè, qualcuno che partecipa a influenza molto e qualcuno che partecipa poco. Ora, se questa è la premessa, cioè se la partecipazione è diseguale e non rappresentativa, è molto pericoloso che le tecnologie vengano utilizzate nella fase decisionale, nella fase mh, in cui mh, il, il ruolo del governo è più importante, perché il governo rappresenta tutti, ha un... Ha un ha una legittimità che le tecnologie ancora non hanno e probabilmente non avranno in futuro. E anche perché le, le, le, se la democrazia diretta troppo spesso incoraggia verso soluzioni mh, di tipo mh, bianco e nero, sì e no, mentre molto spesso quello che il governo fa è trovare compromessi che minimizzano i, i, i, i danni e massimizzano i benefici per tutti. Ed è per questo che secondo me eh, dobbiamo... Insistere molto di più sul ruolo delle tecnologie prima e dopo la decisione. Prima, nel senso che eh, nelle scienze politiche ci segno che come un problema è posto, l'agenda setting, il problem setting è già metà della soluzione. Quindi capire dove sta il problema e porlo in maniera giusta, per esempio analizzando i dati pubblici in maniera da esporre un problema che prima non si pensava esistesse, è già un mm, mm, passo avanti fondamentale. E, e, e lì non c'è bisogno di. Di rappresentanza, perché c'è solo bisogno di, di scienza, cioè c'è bisogno di intelligenza distribuita, le persone che analizzano i dati li mostrano e discutono per dimostrare rapporti causali, fra causa ed effetto, fra, fra determinati fenomeni, il fatto che eh, per esempio mh, le carni rosse causino cancro, insomma, una, cioè, mh, lì non, la rappresentanza non è importante, è importante l'intelligenza collettiva, la trasparenza, il fatto di poter far emergere dei problemi che tipicamente non sono, non sono considerati, ad esempio le performance degli ospedali quindi esporre i problemi, agenda setting, design delle politiche, identificare le soluzioni eh, La fase successiva, quali sono le possibili soluzioni a un problema, che cosa funziona e che cosa non funziona, quello che si chiamano what works, questo scambio di, di conoscenze anche lì è molto importante, confrontare gli strumenti e vedere quali, eh, quali sono quelli che più efficaci, e poi molto molto importante la partecipazione civica sul monitoraggio e sulla valutazione, dopo, questo è forse dove c'è più potenziale impatto, noi sappiamo che le iniziative sulla trasparenza, trasparenza attraverso la semplice pubblicazione dei dati di spesa ad esempio inducono un comportamento più virtuoso e scoraggiano la corruzione, scoraggiano l'investimento inefficace delle risorse pubbliche, ci sono progetti come Monitone in Italia che va a monitorare e coinvolge i cittadini nel monitoraggio della spesa, a vedere se finalmente con questi soldi dei fondi strutturali si è costruito questo ponte o si è lasciato a metà. E quindi, in sostanza, in conclusione, le tecnologie sono molto importanti, ma molto importanti soprattutto prima e dopo che la decisione viene presa, non tanto per, prendere, per sostituire il governo nel prendere la decisione. Quali esperienze puoi citare di processi partecipativi che hanno integrato in vario modo le tecnologie digitali e che possono meglio illustrare queste nuove forme di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini? La Commissione europea in particolare mi ha coinvolto per, per tutta l'online engagement, la discussione online sulla digital agenda per l'Europa. Quindi per quattro anni abbiamo animato online le discussioni in occasione della digital agenda asset, dell'evento principale per in qualche modo aprire un evento concreto che era la Digital Agenda Assembly, che è l'evento principale di politica digitale in Europa, però è un evento ristretto in cui partecipano tipicamente coloro che sono più dentro alle politiche europee. Il nostro ruolo come animatori era di aiutare la Commissione a far sì che questo evento si aprisse a nuove persone. Quindi abbiamo organizzato discussioni online prima nei due mesi precedenti, abbiamo strutturato queste discussioni in maniera che fossero da un lato comprensibili per i cittadini, e dall'altro utili per l'amministrazione pubblica, perché il problema è che molto spesso quando si fa politica online le discussioni dei cittadini sono su alcune cose e i problemi della pubblica amministrazione sono su altre e le due cose ti un dialogo, quando la pubblica amministrazione va proattivamente a fare domande queste domande non si capiscono, sono molto tecniche, quindi il nostro ruolo in primo luogo è stato quello di tradurre le domande ma fosse comprensibili, di disseminare sui social media, quindi non credere che hanno una propria piattaforma, le persone vengono a discutere, ma anzi andare nei forum online per stimolare la discussione dove la discussione già avveniva e riassumere la discussione e trasferire tutti gli elementi di questa discussione all'assemblea, all quindi all'evento all vero e proprio. E poi viceversa diffondere quello che veniva discusso all'assemblea fuori. Questo è stato molto efficace perché, perché è stato utilizzato. Cioè, se voi vedete per esempio la midterm review della Digital Agenda for Europe, l'annex tipicamente era uno studio della dei funzionari della commissione sul perché bisogna fare certe scelte. Invece, nella, nella Digital Agenda for Europe midterm review, l'annex sono i risultati di questa discussione dello stakeholder engagement. Sono tutte le idee che gli stakeholder hanno apportato. Ehm, quindi c'è stato anche l'utilizzo concreto di queste idee dentro il del disegno delle politiche. Che è un tema molto, molto, molto difficile perché, ehm, in che misura si deve fare quello che dicono gli stakeholder? Il punto fondamentale del nostro, del nostro lavoro era chiarire: guardate, che noi non stiamo, voi non state, non stiamo facendo il crowdsourcing della Digital Agenda for Europe, non è che quello che lo discutono gli stakeholder viene utilizzato, no. Però quello che viene discusso viene ascoltato, viene portato in assemblea e ascoltato dai policy maker. E poi i policy maker decidono sulla base della validità dell'argomento e non sulla base del fatto che ci sono 100 persone che lo appoggiano. Sicuramente sulla base della validità dell'argomento il fatto che questo venga mh, eseguito poi o meno. È stata un'operazione molto entusiasmante, molto difficile, perché comunque la politica europea non è una cosa che coinvolge le masse, ma è una operazione genuina in cui anche per la grande spinta del commissario Cruz che c'era all'epoca si è proprio utilizzato la tecnologia per aprire eh, le politiche pubbliche, in particolare perché ci sono le politiche europee troppo spesso sono... sono discusse solo dalle da persone che stanno a Bruxelles, dalle persone che conoscono i meccanismi politici, quindi c'è una forte necessità ancora di più che a livello nazionale di aprire la discussione a, a nuove persone che sono competenti ma che magari non sanno di politica europea. Questo è mh, il concetto chiave, si può fare partecipazione, bisogna disegnarla bene, bisogna non creare aspettative esagerate, non dire guardate facciamo il crowdsourcing della digital agenda, no, dire chiaramente che questa è una L'idea è un dibattito informato per coinvolgere persone nuove e che l'unica garanzia che si dà è che questi questo input verrà ascoltato e verrà utilizzato. Poi, se verrà eseguito e tradotto in politica, questo sta al governo a decidere ed è giusto che sia così.